Avocado. Frambo. Orancio. Guiavo. Melono. Vimbero. Citrono, Granato, Ananasso, Persico, Frago, Pitango, Pruno. Banano. Papayo. Acajuo. Acvomelono. Piro. Cerizo. pomo, yakvo, mango.